Nelle 12 notti che vanno da Natale all'Epifania potete vederli sbucare dalle viscere della terra piccoli, neri, puzzolenti, pronti a creare il putiferio. I calli canzaroi sono creature appartenenti al folklore greco. A volte sono dei mostriciattoli neri, oppure sono ricoperti di pelo, hanno delle zampe di cavallo, delle zanne di cinghiale, oppure hanno attributi sessuali estremamente pronunciati, oppure ai occhi rossi, assomigliano a diavoli, hanno varie descrizioni a seconda delle storie in cui li ritroviamo. Come detto, durante le 12 notti escono dalle loro tane e cercano di fare dispetti alle persone. Sono una sorta di goblin dispettosi e malevoli. Spaventano le persone, mandano male il cibo, spaccano i mobili, ribaltano le cose, pisciano dappertutto. Spesso cercano di entrare nelle case della gente passando magari per il camino oppure, se sono particolarmente coraggiosi, dalla porta principale. Ci sono molti modi per tenerli distanti, adesso non li elencherò tutti, ma, per esempio, uno dei modi che sembra sia utile per tenerli distanti è mettere fuori dalla porta di casa uno scolapasta oppure una rete di fili intrecciati. Perché? Beh, sembra che il 3 sia un numero sacro e loro, essendo degli esseri maligni, non lo possono nominare senza finire dissolti in polvere. Messi quindi di fronte a uno di questi oggetti, inizierebbero a contare tutti i buchi e dovrebbero contare ogni volta arrivando al numero 2 e tornando indietro perché il 3 non lo possono nominare e quindi ricominciano 1-2-1-2-1-2 così per tutta la notte, fino a che non arriva il sole e loro sono costretti a tornare nelle loro tane. Non so se si è capito, ma non sono descritti esattamente come dei geni. Sembra inoltre che siano vulnerabili all'acqua santa. E al fuoco, quindi un altro modo per tenerli distanti, se non volete che entrino dal camino, è tenere un bel fuoco acceso all'interno del camino. Non sono propriamente degli esseri diabolici, però sono dispettosi e anche pericolosi. Pensate che, per esempio, eh, durante le 12 notti, se dovesse nascere un bambino, questo sarebbe a estremo rischio di diventare un callicazantroi, callicanzaroi. Quindi le mamme dovrebbero proteggerlo con degli spicchi d'aglio, proprio circondarlo di aglio, perché i Kallikazantroi non se lo vengano a prendere. Non sono riuscito a trovare grandissime informazioni sulla nascita di questo mito, sicuramente è un mito molto antico, eh, che potrebbe essere anche legato a altri miti di, di altre zone, non solo legate al folklore, potrebbe essere un mito pagano, oppure i Calicazantroi potrebbero rappresentare i pagani stessi, che vengono scacciati dall'acqua santa, i calicanzaroi. Ci sono varie teorie. Tanto per spiegarvi la confusione che c'è intorno al tema, vi dico solo che si trova in più di una pagina che i calicanzantroi stanno sottoterra perché rosicchiano le radici dell'albero della vita e vanno fuori durante le 12 notti perché sono stupidi di rosicchiare e l'albero in queste 12 notti si guarisce, eccetera, eccetera. Però... Io ho letto questa cosa e ho pensato, ma a me non risulta che ci sia un albero della vita nella mitologia greca. Infatti, di fatto, non c'è nella mitologia classica un albero della vita, che è invece è presente nella mitologia nordica. Boh, non si sa. Tra l'altro i Kallikanzaroi, Calica dall'aspetto delle volte, sembrano essere simili a Satri. Insomma, una gran confusione. Quindi, sulle origini, lascio a voi fare le ricerche. Visto che mi pareva interessante, vi lascio qua una piccola lista di alcuni Caligazantroi e di cosa fanno. Vi lascio anche il link sotto in descrizione. A Jan, per questo specifico mostro, era venuto in mente qualcosa di un po' diverso dal classico sistema delle azioni, partendo anche da uno spunto di trama. Quindi partiamo anche noi da lì. Immaginate di cominciare la campagna da zero. Siete gli abitanti di un pacifico villaggio in cui tutto scorre normalmente. Fino a che a un certo punto un male antico viene liberato. I calli kazandroi. Il vostro villaggio si dovrà armare e preparare per sconfiggere questa minaccia. Magari una veggente ha previsto il loro arrivo e ha dato delle indicazioni ai vostri avventurieri per andare a trovare la loro tana e impedirgli quindi di raggiungere il villaggio. L'idea è quella di fare un mostro basato sui dispetti e quindi su dei debuff, che ogni notte, per 12 notti, diventa mano a mano più dispettoso e dunque più forte. Quindi per 12 notti i nostri avventurieri cercheranno di resistere a questi goblin maledetti, che diventeranno mano a mano più forti ovviamente partendo da un livello base qualcuno ci lascerà la pelle poco male c'è un intero villaggio a mezza giornata di distanza in cui i vostri possono tornare e chiedere rinforzi magari si farà avanti il figlio dell'avventuriero precedente oppure un fratello o una figlia che ne so io addirittura una madre impostate questa avventura come un'avventura in cui la morte è probabilissima non perché i mostri siano particolarmente forti ma perché gli avventurieri sono particolarmente deboli non fate creare dei grandi background preparate una serie di schede di ricambio di modo che i vostri siano pronti e preparati alla morte dei loro personaggi per di più avere una serie di schede preparate dai vostri giocatori vi darà già modo di creare alcuni NPC che girano intorno agli attuali o magari ai futuri personaggi dei vostri giocatori che vi daranno un aiuto a far vivere questo villaggio e far affezionare i vostri avventurieri o meglio i vostri giocatori a questo villaggio lo scopo è quello di creare un'avventura che sia una parte Notturna in cui si scombattono questi maledetti. E una parte diurna, invece, in cui si vive la relazione tra i giocatori, tra i personaggi e il villaggio. Eh, per cui magari qualcuno è morto, devono tornare indietro, cercare qualcuno che li aiuti. Uh, magari hanno un problema e solo qualcuno dentro al villaggio glielo può risolvere uh, magari, che ne so, qualsiasi cosa, hanno bisogno di cure eh, vanno e conoscono la cerusica del posto e si fanno dare una mano e magari lei, se gli danno una mano in un certo maniera, gli dà anche un bonus di qualcosa quindi avete un gioco molto denso che è fatto di combattimento, bam, e diplomazia che però è generata dal combattimento, i problemi che vengono generati all'interno del combattimento. E quindi subito andiamo dentro all'interno del, del villaggio e andiamo a vedere le trame del villaggio, che cosa succede, che cosa si può fare. Se volete, alla fine delle 12 notti, quando avranno sconfitto i Kallikanzantroi, i Canzaroi, quelli che sono rimasti, i parti che è rimasto, Possono essere i parti che finalmente, unito da questo trauma gigantesco di questi mostri e da tutta la gente che è morta prima di loro, si unisce e parte all'avventura. Quindi può essere anche un ottimo modo per fare da collante. Questa idea di Gianca mi è piaciuta molto perché mi ha fatto venire in mente due cose. Uno mi ha fatto ricordare quella volta in cui ho giocato a Dungeon Crawler Classics, mi pare che si chiami il gioco, che è un sistema di gioco che ti fa preparare per la prima sessione, ti fa preparare quattro personaggi, perché tanto il sistema è così mortale che tu questi quattro personaggi poi mano a mano in una sola sessione vengono scremati perché la metà buona muore forse anche tre su quattro muoiono e quindi tu quello che ti tieni poi alla fine è un personaggio che poi è quello che per esempio prende la prima classe perché là si inizia proprio a livello zero e poi dopo dopo questa magari questa prima avventura eh, sali di livello e veramente diventi un avventuriero perché prima sei solamente un paesano il secondo motivo per cui questa idea mi è molto piaciuta è perché mi sembra, mi dà l'idea di essere una cosa molto buona per esempio per dei giocatori alle prime armi. Perché il gioco è chiaramente diviso, è diviso in una parte diurna in cui c'è tutta la parte della diplomazia, il romance, il marito, la moglie, quello che vi pare, un po' di interazione, le prime interazioni con delle relazioni molto semplici, mamma, figlio, vicina, fabbro, amico, amica, robe molto semplici, non grandi trame, complicatissime che non sai come relazionarti, tipo suddito re che noi non abbiamo neanche. Idea di che tipo di relazione sia, ed è per questo che la gente insulterà, vabbè, fa lo stesso, lasciamo perdere, questo è... scusate, mi sto perdendo. E poi c'è una parte notturna in cui ci sono dei combattimenti abbastanza tosti, che, però, sono sempre con lo stesso mostro. Poi nella parte notturna ci sono i combattimenti che sono contro dei mostri abbastanza potenti, che però sono sempre gli stessi e quindi avranno nel combattimento avranno delle cose analoghe non sarà sempre lo stesso identico combattimento ma sicuramente essendo che il mostro è lo stesso ci saranno delle cose simili e quindi io giocatore che non ho mai preso in mano una griglia mi approccio alla griglia la vedo per la prima volta e cerco non capisco niente però la seconda volta inizio a vedere come si muovono loro come mi muovo io, cosa ho sbagliato la volta scorsa, cosa posso provare a fare questo, cosa fanno loro se io faccio quest'altra cosa. E questo è subito un'occasione che tra l'altro io non penso di aver mai avuto, di prendere la griglia e iniziare a fare un combattimento, ok, e poi rifarlo. Non uguale, però simile, in cui io posso appunto capire e iniziare proprio a prendere familiarità con questa cosa quadrettata in cui ti sposti le pedine e io da giocatore che non ho mai fatto niente... Magari mi, mi, mi interesso un po' anche alla griglia e alla tattica, che è una roba super sottovalutata. Avevo detto all'inizio che Gian aveva pensato a una cosa un po' diversa alle azioni classiche, quindi azione, le bill in action, le reaction, eccetera, eccetera. Perché? Cosa aveva pensato? Facciamo un combattimento basato sui debuff. Cosa succede? All'inizio di ogni combattimento... Partono dei debuff che sono il primo giorno 1, il secondo giorno 2, il terzo giorno 3, il quarto giorno 4, il quinto giorno 5 Così aumentiamo la difficoltà Cosa sono questi debuff? Sono delle cose legate a dei possibili dispetti che i calicazantroi potrebbero fare Per esempio, quando inizia il combattimento i capelli degli avventurieri si legano alla criniera del cavallo E il cavallo subito parte via e gli avventurieri devono fare un tiro per resistere e non rimanere eh, tirati indietro oppure quando gli avventurieri provano a muoversi si accorgono che le loro gambe sono incordate e quindi tipo cadono giù proni come prima cosa eh, oppure i buff possono anche essere non legati al combattimento magari comincia il combattimento e il calicazantroi mangia le provviste dei nostri, così il giorno dopo dovranno procurarsi delle provviste. Si rompe un di quattro dei loro oggetti. Uh, le loro armature sono ricoperte di uno. Olio puzzolente e quindi quando loro le indossano tipo sono disorientati e non riescono a combattere adeguatamente Oppure ancora le loro armi sono state ricoperte di una sostanza scivolosa e quindi non riescono a prenderle bene e fanno fatica a combattere Mille cose, tutto quello che vi può venire in mente riguardo a dei dispetti poi tradotti ovviamente nelle vostre meccaniche per il resto non serve che loro abbiano delle statistiche particolari o delle abilità speciali potete anche solo mettergli uno stat block di dei goblin farli comportare come goblin e fare un combattimento normale tanto in realtà il punto è usurare gli avventurieri avrete quindi 12 combattimenti che diventano mano a mano un po' più difficili poi io per esempio ho detto mettete il villaggio a mezza giornata, potete metterlo anche più distante e allora diventa ancora più difficile tornare a casa e chiedere supporto o chiedere che magari qualcuno ti risolva un problema perché si sono, sono rotte le armi. E quindi dovete magari mandare uno e restano in tre e in tre ce la faranno quella notte mentre torna qualcun altro con i rinforzi e robe così. Quindi può diventare anche una cosa che diventa un po' survival e quindi diventa difficile anche un po' da quel punto di vista, dal punto di vista delle risorse e del management. Inoltre un'altra cosa che mi è venuta in mente è che le giornate saranno utili per il party, non solo per leccarsi le ferite o andare a chiedere eh, che qualcuno gli mandi dei rinforzi, ma per esempio possono usare le loro giornate per cercare di porre rimedio ai debuff dei Kalikazantroi, i calli canzaroi perché dopo la prima seconda volta si accorgeranno che le cose si ripetono e quindi non sanno cosa c'è domani, cosa c'è stasera, quale sarà il nuovo debuff ma tutti quelli che sono arrivati prima li conoscono già e quindi se questi gli stanno intrecciando le criniere loro si rasano la testa oppure se ci sono delle cose un, un po' più complicate fategli fare dei tiri Magari vanno a trovare delle erbe aromatiche che gli tappano il naso e gli impediscono di sentire questo puzzo che viene da questa armatura e quindi non subiscono più quel debuff Quindi la parte diurna diventa un altro spunto per fare del gioco Fategli fare dei tiri singoli o fategli fare delle prove di gruppo preparatorie Insomma lasciate ai vostri giocatori la libertà di trovare delle soluzioni ai problemi che voi gli date e poi pensate in un certo senso che è divertente continuare a giocare persone nuove che arrivano ogni volta Arrivano e c'è sempre questa di, di situazione che ogni volta è peggiore e loro non sanno niente E quindi loro arrivano e gli vengono date in mano a bunch of staff e gli dicono Quando loro fanno questo tu fai questo, quando loro fanno questo tu fai questo E diventa uno strano rituale super mega divertente Vabbè comunque questa volta un video particolare per un mostro un po' particolare Quindi non abbiamo il sistema delle azioni Abbiamo però sette azioni giornaliere che ho scritto eh, Che vi scrivo qua sotto Alcune le ho dette nel video Vi scrivo qua sotto Vi chiederei di aggiungerne altre eh, Magari arriviamo a 12 Magari riusciamo ad arrivare ancora di più Scriviamo che cosa è il dispetto e che quale è il debuff, quale potrebbe essere l'effetto, diciamo, eh, da un punto di vista anche meccanico se volete, potete assolutamente metterlo, facciamo una lista qua sotto, così arriviamo a 12 e qualcuno, se vuole, può giocare questi calicazantroi. I Canzaroi. spero che questo spunto possa quantomeno essere interessante per voi e per cominciare un'avventura da zero, in modo che i vostri possano, appunto, confrontarsi con entrambe le cose in una maniera semplice, senza una grande trama dietro, senza tante cose da scoprire, ma proprio con degli elementi essenziali, relazioni semplici, una griglia, un combattimento, che però eh, si ripete più volte, magari cambia, magari il terreno cambia, viene utilizzato diversamente, eccetera, eccetera. Così, uno. Prova e proprio impara il gioco in un paio di sessioni proprio, Poi eh, proprio sa tutto quello che cazzo deve sapere per giocare